Buonasera, eh, benvenuti ad un nuovo appuntamento eh, dell'Urgenza, una serie eh, di incontri in cui mh, si cerca, ci si pone il problema eh, di come eh, riattivare, appunto l'urgenza è quella di riattivare la politica e di costruire un soggetto, di pensare almeno un soggetto eh, che permetta questa, questo rilancio eh, di una politica emancipativa eh, nel nostro presente. Eh, questa sera siamo qui con eh, Loris Caruso, che innanzitutto ringrazio di aver, di aver accettato di partecipare, che eh, è un sociologo, insegna all'Università di Bergamo e si è occupato di vari temi, prevalentemente di movimenti sociali, ideologia politica e questioni varie anche di teoria politica. È membro del Cantiere delle Idee, eh, che porta avanti un lavoro importante, un lavoro teorico eh, per, il per il rinnovamento della sinistra e delle sue parole d'ordine, potremmo dire. Eh, fra le sue pubblicazioni eh, ne ricordo un paio, abbastanza recenti, eh, anche se questa, questa intervista insomma, non sarà su, su questi libri, eh, Podemos e il populismo di sinistra, dalla protesta al governo, che ho qui, vi mostro, un libro molto bello che consiglio sia per chi, è, sia per chi già conosce il tema, sia... Eh, per chi vuole iniziare, diciamo, a studiarlo, a, ad informarsi. È un libro scritto a quattro mani con eh, Francesco Campolongo, che abbiamo già intervistato per l'urgenza e quindi vi consiglio di andare a recuperarlo. E, edito da Meltemi, uscito nel 2021. E un altro testo importante, eh, che è un'indagine sociologica che eh, Loris ha svolto con un team di ricercatori e attivisti, nelle periferie di quattro città italiane, Milano, Firenze, Roma e Cosenza, ed è intitolato Popolo Chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia, edito da EDS nel 2019. Eh, questa è una ricerca attraverso la quale si è cercato di andare ad indagare cosa realmente pensassero della politica le classi popolari, andando oltre le rappresentazioni che, ven che venivano proposte dall'alto. Eh, le questioni di cui si occupa Loris come studioso, ma anche come attivista, sono centrali per pensare al nostro problema, questa urgenza appunto, che ci proponiamo. E, e quindi io verrei già verrei subito alla prima domanda e partirei un po' dalla base, da un discorso che mi pare tu reputi molto importante e che emerge in particolare nel testo eh, che ho citato, Popolo Chi, ovvero eh, in che senso possiamo parlare di classi popolari, eh, visto che la nostra, eh, il nostro obiettivo, la nostra urgenza è di costruire un soggetto per le classi popolari. Chi sono e soprattutto perché sono qualcosa di diverso eh, dalla costruzione retorica che tanto la destra come la, la sinistra liberale, potremmo dire... Eh, hanno costruito, eh, hanno diciamo contribuito a costruire con eh, finalità di intenti diversi. Ti lascio la parola e ti ringrazio ancora. Eccoci, ciao, grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Eh, ciao Alessandro. Sì. Questa ricerca, diciamo, che noi abbiamo fatto tra 2017 e 2018 partiva proprio dall'ultima cosa che tu dicevi, e cioè dalle rappresentazioni dominanti mediatico-politiche sulle classi popolari, che mediaticamente non sono definite così, ma spesso rientrano nella definizione di periferie, le periferie in antitesi alle zone ZTL, diciamo così, e che sono descritte in un certo modo. No? Noi eravamo partiti proprio da questo presupposto che mh, due o tre anni dopo è ancora piuttosto attivo no? l'abbiamo visto come eh, insieme di commenti, di giudizi, di considerazioni per esempio sull'ultima tornata di elezioni amministrative in cui i due schieramenti e i media diciamo nell'attribuzione hanno fatto un po' a gara a dire chi si era conquistato il voto delle classi popolari non, non chiamate così ma chiamate periferie so, eh, di solito oppure, insomma, ceti svantaggiati, persone che soffrono, insomma, le categorie sono queste. Il Partito Democratico ha festeggiato quella che secondo lui, o almeno ha cercato di presentare così, quello che secondo lui è stato un ritorno del consenso in alcune zone, diciamo così, non più centrali delle città, mentre la destra naturalmente ha detto che ancora una volta alcune classi hanno privilegiato il voto verso di loro, no? Cosa che alcuni studi elettorali sembrano avere abbastanza confermato, insomma, sembrano dare più ragione alla destra che non al Partito Democratico, che magari si è legato a qualche episodio per dire siamo tornati nel popolo, no? magari in modo un pochino, fred... leggermente frettoloso. E noi eravamo partiti però proprio dalla strumentalità di queste attribuzioni, no? perché per anni e ancora si utilizzano alcuni elementi di tendenza, che però non sono veri sempre, non sono veri ovunque, insomma, non è vero che in Italia, in Europa, in Occidente, eh, le classi popolari, che adesso veniamo a provare a dire che, che cosa sono, che cosa si può intendere con questa espressione, stabilmente votano a destra, no? In questi anni, non soltanto, diciamo, in televisione, sui media, o nel dibattito politico, ma anche accademicamente, no? Negli studi sul populismo, le, le classi medio-basse, diciamo così, e basse della società, sono state presentate come strutturalmente di destra, no? quindi tendenzialmente quasi sempre elettrici di quella parte politica, con un particolare gusto per il voto all'estrema destra. Razziste, e quindi eh, sia come pura fotografia, insomma i media che dicono che nelle periferie è più diffuso il razzismo, ma anche come attribuzione da parte dei partiti di destra della capacità no? di imporre questo tema, i partiti di destra sempre lo riconducono a periferie classi popolari. Noi parliamo di immigrazione in questi termini perché così andiamo incontro a bisogni, esigenze, problemi delle periferie, del popolo, eccetera. Quindi razziste, antidemocratiche e quindi quando vengono fuori studi, statistiche, ricerche sul gusto, la voglia, il bisogno dell'uomo forte la si attribuisce sempre, si attribuiscono sempre queste tendenze alle classi popolari, alle periferie, eccetera, no? Allora la domanda da cui eravamo partiti era, ma è vero? E, um, noi le, le abbiamo fatte, diciamo, le abbiamo descritte così in questa ricerca le classi popolari, o meglio, siamo andati a cercarle in quello che è il luogo mediaticamente più riconosciuto e anche il luogo socialmente spesso più problematico, no? che è quello delle case popolari in alcune città e lì si incontra un certo, un certo mondo popolare, una certa componente delle classi popolari e abbiamo fatto delle interviste. In generale, diciamo, se, se volessimo usare un linguaggio classico con classi popolari, noi abbiamo inteso quello che una volta si chiamava proletariato e sottoproletariato, diciamo così, no? quindi si tratta di lavoro manuale, ovviamente non più solo operaio nell'industria o nei servizi per quanto riguarda la componente proletaria, ma poi a che una volta si definiva proletaria, ma poi anche una forte sacca di disoccupazione cronica e di problemi, anche diciamo che confinano con la radicalità, no? problemi anche radicali, quindi, proprio la difficoltà oggettiva ad avere un tetto sopra la testa. Quindi, la, la, la componente sociale che abbiamo considerato noi è questa e va tra questi due poli diciamo, il lavoro dipendente di tipo manuale, il lavoro subordinato di tipo manuale fino proprio all'assenza di lavoro, all'assenza di diritti, all'assenza di, anche di, di accesso alla casa in modo stabile, dei servizi eccetera eccetera. Questo è stato quindi il modo in cui l'abbiamo considerato noi. Poi, se mh, vogliamo parlare un attimo anche di che cosa è venuto fuori, quello che è venuto fuori dalla ricerca è che non si può dire niente di stabile sugli orientamenti politici di questa parte di società. Nel senso che a noi hanno detto molte cose, le persone che abbiamo intervistate, ehm, potenzialmente impugnabili da partiti progressisti, no? e quindi il bisogno di servizi pubblici tantissimo, il bisogno di presenza dello Stato, neanche tanto in termini di sicurezza anche certo, ma soprattutto in termini appunto di eh, di presenza istituzionale dentro certi luoghi e in certe situazioni, anche una forte richiesta di partito, quindi non soltanto di uomo forte, ma anche di partito inteso come organismo collettivo che tu puoi vedere, con cui puoi entrare in contatto concretamente su un territorio, insieme naturalmente a delle, degli orientamenti, a delle rappresentazioni più um, classicamente conservatrici o reazionarie, che però ci sono sembrate perfino minoritarie. In questa ricerca, non minoritarie nel senso di piccole, ma non maggioritarie, ecco, non superiori alle altre. Per cui quello che è venuto fuori è stato un mix spesso contraddittorio di rappresentazioni, di temi, eh, di inclinazioni che non per forza va a destra e eh, non per forza costituisce, diciamo, il terreno per incursioni conservatrici o reazionarie. Ecco. Ok, sì, quindi ecco queste, queste classi popolari appunto hanno una fisionomia un po' più complessa rispetto a quella che le rappresentazioni che sono, eh, diciamo, ed è possibile costruire, provare a costruire un'alternativa eh, politica eh, e sociale, diciamo, che, che, che cerchi di spostare, di cambiare un po' eh, lo stato delle cose presente. E, e vorrei fare riferimento a questo punto eh, ad un caso specifico, di, ad un soggetto che in qualche modo ci ha provato, eh, anche se poi mh, su, sulla, sullo specifico della strategia politica, insomma, è complesso dire... Esattamente a chi si rivolgeva, o insomma, è eh, una strategia un po, più, un po' più complessa di una strategia semplicemente per i classi popolari, che è il caso appunto di Podemos, eh, che ci porta un po' poi alla questione che, che, che ci interroga: questa appunto la costruzione dell'alternativa politica. Eh, in Podemos vediamo due elementi fondamentali, eh, soprattutto nella sua origine, la centralità di eh, un movimento degli indignati, potremmo voler dare uno sbocco politico e il tentativo di essere rappresentativi rispetto a maggioranze sociali e trasversali, un altro appunto per definizione di classi eh, popolari, eh, a cui questo movimento che era un movimento ciudadano, di cittadini eh, e democratico aveva eh, dato voce e quindi anche il tentativo di andare oltre le faglie eh, tradizionali di divisione politica quali destra e sinistra. Mh, poi... Insomma, eh, altro discorso è se ci si sia riusciti, e altro discorso è le componenti di Podemos, da dove venissero, insomma, che, che è evidente che non venivano, da, eh, che venivano da una precisaria politica, quella di sinistra. Ma appunto, rispetto a questa strategia, possiamo dire che Podemos è riuscita a costruire questa alternativa, eh, e quindi eh, possiamo dire che la strategia populista e popolare di Podemos sia stata vincente nella costruzione di una rappresentanza eh, per quelle classi popolari e anche diciamo. Eh, in un senso un pochino più, più esteso rispetto a quello a cui tu facevi riferimento sì dunque guarda la, da un punto di vista del rapporto con i movimenti eh, secondo noi secondo me quello che viene fuori in tutta quella ondata no, di costruzione di nuovi soggetti come in questo caso oppure di rinnovamento di soggetti che c'erano già soggetti politici partiti che ce l'hanno fatta che hanno preso dei voti, che hanno vinto delle elezioni, in Europa e prima in America Latina, perché in questo caso il modello è molto importato, a me sembra che venissero fuori sempre de degli elementi che più o meno tornano, no? Cioè, esperienze come quella di Podemos hanno, hanno sempre alle spalle una serie di, di dinamiche che sono fondamentalmente... La prima è la copresenza di una crisi economica, e di una crisi politica. Quindi c'è una crisi economica che diventa crisi sociale proprio nel momento in cui o anche in grado di provocare una crisi del sistema politico vuol dire fondamentalmente una crisi di autorità, di legittimità dei principali partiti di un sistema politico. No? Quindi questo è il primo elemento, c'è un elemento di crisi, poi ovviamente la crisi può essere anche forzata dal fatto che arrivi un nuovo attore politico costruito bene diciamo, però intanto c'è almeno potenzialmente. Il secondo elemento è quello del fatto che lo sfidante, diciamo quello che sfida gli attori principali, tradizionali, è noto al pubblico, ecco, diciamo così, non agisce in semi-clandestinità, ma è presente nel dibattito mediatico, in varie forme, no? può essere presente come individuo, che è noto, può essere presente come serie di individui o gruppo, comunque o rappresentante di qualcosa e di qualcuno, però la seconda condizione è che chi voglia entrare nel sistema politico in questo momento di crisi, oppure c'è già, ma in un modo un po' marginale e vuole acquisire un ruolo più centrale, deve esserci, si deve vedere, come dire, no? deve essere visibile alla maggioranza della società e non soltanto dentro, come ormai diciamo, la sua bolla. Quindi questo, tendenzialmente questa presenza nei media è accompagnata appunto dalla presenza già più o meno costruita di una leadership riconosciuta e riconoscibile, no? poi lo sapete meglio di me che spessissimo quando si parla si dice questa parola leadership a sinistra subito si mettono, diciamo, le mani avanti per dire Ah, eh, però quello è autoritarismo". Invece ci sono tanti esempi in cui la leadership è espressione, no? Eh, anche se naturalmente è un'espressione che è un, un rapporto sempre complicato con l'organismo collettivo. Comunque il terzo elemento, la terza condizione è il fatto che questa leadership esista, sia riconosciuta, incarni un progetto collettivo oppure sia possibile costruirla, no? lanciarla proprio in questo momento di crisi. L'altra è proprio quella dei movimenti, del fatto che c'è stata una grande mobilitazione sociale, no? collettiva. Sempre? Sempre no, ehm, nel senso che non è detto che sempre prima c'è stata anche una mobilitazione, però quasi sempre, diciamo così. E quando non c'è, devono essere presenti in modo molto, molto forte le altre tre condizioni se non c'è stata mobilitazione collettiva, perché la mobilitazione collettiva, diciamo massiccia, quella che coinvolge una parte ampia della società, ti permette, permette una cosa, è una precondizione di queste esperienze politiche, soprattutto perché cambia un po' l'opinione pubblica, no? E diffonde valori, messaggi, convince le persone di alcune cose di cui prima non erano convinte, oppure rafforza delle convinzioni che poi diventano il terreno della costruzione di un discorso progressista e di sinistra nuovo. No? Questo è successo ovviamente tantissimo in Spagna con l'Indignados. Quando questo mestiere diciamo, di cambiamento dell'opinione pubblica non lo fa una mobilitazione collettiva perché non c'è o non ha quell'ampiezza, eh, lavoro, eh, la mobilitazione non fa solo questo lavoro naturalmente ma costruisce anche reti unisce reti vecchie ne costruisce di nuove eh, fa entrare nella sfera pubblica dell'attivismo nuove persone quindi questo è il secondo elemento importante ma quando non c'è il lavoro sull'opinione pubblica deve essere rafforzato sugli altri versanti diciamo così media, leadership, comunicazione e deve intervenire in una crisi magari ancora più verticale dei partiti tradizionali no? è il caso del Venezuela Insomma, anche del Venezuela quando è arrivato Chavez, voglio dire, quando dicevo una delle pochissime eccezioni alla presenza anche di forti mobilitazioni collettive è quello del Venezuela, per certi versi quello dell'Ecuador. No? Eh, sono contesti diversi, ma... Quando Chavez, che tra l'altro era un militare, quindi aveva determinate risorse che sfuggono ai più, e arriva al potere, non è subito dopo una grande mobilitazione della società. La mobilitazione c'era stata diversi anni prima, così come l'Equador è una società periodicamente in mobilitazione, ma non nel momento in cui arriva Correa al potere. No? Però c'è quasi sempre. Eh, quando non c'è è, è chiaro che è un problema e dovresti avere appunto molto rafforzate e potenziate le altre tre condizioni, quindi la crisi economica e sociale deve essere non solo forte ma anche leggibile come responsabilità di persone e ceti precisi e riconoscibili, sia economici che politici che presenti nella dimensione culturale del dibattito devi avere da sfidante una presenza mediatica importante e magari una leadership già ampiamente riconosciuta nella società. Quindi l'assenza della mobilitazione collettiva rende più importanti le altre tre. Certo, e questo diciamo, è un caso che, che in effetti ci interroga anche a noi rispetto al nostro, al nostro presente. E, ma, ma qui appunto vorrei andare più in profondità rispetto ad una questione che, che hai trattato, che poi... Ehm, e che è emersa da questi casi specifici il rapporto fra i movimenti sociali e i soggetti politici. Eh, Podemos abbiamo visto che nasce appunto da questa mobilitazione sociale, anche se poi in un certo senso la trascende da un rapporto eh, a fasi alterne con i, con i vari movimenti sociali successivi, diciamo, gli indignati a, a quella fase. Eh, in Italia abbiamo visto il caso dei 5 Stelle che pur avendo radici in effetti in alcuni movimenti tipo quelli legati ai beni comuni eh, e ha una certa idea di de democratizzazione dal basso poi fondamentalmente diventa un'operazione che si nutre solo eh, della propria presenza politico-mediatica fino a diventare addirittura un partito, ormai un partito di governo praticamente senza base. Eh, e poi appunto c'è il problema, come dicevo, del, del fatto che oggi in Italia mh, una questione che ci interroga è il fatto che, che non vediamo potenti movimenti sociali, vediamo alcune cose, non è che non c'è niente, però mh, non ci sono movimenti eh, così che, creano, che danno un impatto così forte rispetto ai quali è evidente dire ok, è da lì che deve nascere, che nascerà qualcosa, l'alternativa al blocco dominante. Ecco, ti vorrei chiedere se sei d'accordo un po' con, con questa idea eh, e, e quale pensi che possa essere un'interazione virtuosa fra movimenti sociali e politici eh, e eh, diciamo, ma questo diciamo un po' in parte l'hai già trattato, eh, poi cosa, possiamo, cosa si può fare in, in, in, nello specifico in ambito sociale e poi in ambito politico quando eh, questo fermento non, non si vede, eh, come, come, può, come si può operare rispetto a questo? Tenendo conto appunto che, che come dicevi tu, è, è necessario quasi sempre, eh, o comunque diciamo è un elemento fondamentale quello di una certa mobilizzazione sociale. Come avevamo detto, le domande diventano sempre più difficili, Alessandro però, cioè, ci proviamo progressivamente, è un crescendo, diciamo, di difficoltà. No, allora, sull'Italia sì, secondo me hai ragione, eh, si vede che in Italia non c'è una cosa, secondo me, che possiamo chiamare movimento sociale da dieci anni, più o meno. No? L'ultimo è stato quello dell'onda di protesta degli studenti e dei ricercatori contro le riforme su scuola e università, non che non ci siano state mobilitazioni anche grandi, e anzi ci siano perfino, no? È come quelle per l'ambiente, quelle femministe in Italia, sono anche grandi, ampie, sia come numeri di piazza, diciamo, che come quantità di persone mobilitate. Però non sono delle mobilitazioni che sono nate in Italia per l'Italia, no? parlando di Italia, per quello dico l'ultimo movimento sociale italiano proprio è stato quello di dieci anni fa tra l'altro anche molto ampio no? che aveva qualcosa in comune con quello che poi si è sviluppato in spagna l'anno dopo quindi da questo punto di vista è vero è vero che ci sono tante reti attive no? anche adesso in italia eh, che sono anche in grado di connettersi abbastanza tra di loro cioè, forse stiamo superando una fase di frammentazione tra le reti di movimento e le organizzazioni già esistenti ci si prova e, però finora, poi vedremo finora non sono riuscite a fare quel salto che ti fa passare da rete a movimento sociale no? che costruisce appunto quel tipo di mobilitazione che tu vedi, vedi massicciamente nelle strade e riescono a entrare nell'agenda pubblica allora eh, cosa si può fare secondo me intanto eh, quello che non solo si può fare ma che probabilmente molti di noi anche provano a fare è quello di partecipare ai tentativi di costruzione, di mobilitazioni sociali, no? Perché magari ne sbagli uno, ne sbagli due, ne sbagli cinque magari alla decima ti viene <ride> anche se eh, sappiamo che è imponderabile capire quando questo tentativo diventa un movimento sociale no? non puoi saperlo mai prima però puoi capire che cosa sbagli per cui la prima cosa che possiamo fare è come molti di noi fanno, provare a partecipare alla costruzione di mobilitazioni, non è detto che ti venga al primo tentativo neanche al quinto, però magari ci si riesce, anche perché si può imparare dai propri errori quando non ci si riesce. Quindi uno è questo, nel senso che il tentativo di cui il successo è imponderabile, di costruire una mobilitazione sociale ampia, cercando se possibile anche di contare sulla capacità di organizzazioni strutturate che possono garantire una certa presenza, ma questo è molto difficile da ottenere, però va comunque sempre fatto, no? E altrimenti riprendendo il discorso di prima bisogna cercare di agire il più possibile sulle altre tre cose se non si sviluppa eh, quel tipo di situazione. Cosa vuol dire? Che secondo me, intanto per quanto riguarda il primo punto che dicevamo prima, no? il primo elemento, quindi quella di una crisi di consenso, di autorità o di legittimità delle forze politiche o comunque dei soggetti politici più importanti, centrali e tradizionali, secondo me il primo punto è vedere sempre dove siamo, no? dove siamo con l'autorevolezza dei principali partiti esistenti, la loro capacità di raccogliere consenso, perché naturalmente se tu hai davanti dei partiti fortissimi, magari ti viene in mente che non è il momento di provarci, no? Fortissimi vuol dire radicati, con un discorso politico riconoscibile, eh, capaci di avere consenso con delle figure carismatiche, magari. Per stare in Italia, diciamo, in questo periodo storico 2021, è vero che i presidenti del Consiglio hanno sempre consenso ultimamente, no? ce l'ha avuto perfino Gentiloni quando faceva il Premier, che diciamo, non è proprio l'esempio di personalità carismatica, no? e, forse tutti tranne Letta. Quindi per stare all'Italia di oggi, i presidenti del Consiglio sono investiti da consenso, no? quindi c'è questa figura, c'è cioè la figura del Presidente della Repubblica e quella del Presidente del Consiglio che hanno sempre consenso, adesso ce l'ha anche Draghi, certo consenso, Prima sappiamo che ce n'è avuto molto Conte, ma anche andando indietro, diciamo, i premier hanno consenso esattamente come il Presidente della Repubblica e secondo me è lo stesso tipo di consenso, no? che è un consenso non politico, è un consenso di tipo istituzionale. Cioè i premier, anche perché come in questo caso sono tecnici o eh, di grande coalizione, incarnano questa figura terza, no? che non è né di destra né di sinistra o non si capisce bene, insomma, sta un po' a metà e si investe diciamo, un po' di consenso su queste figure proprio perché sembrano super partes quindi la figura, il consenso verso il premier è praticamente uguale a quello che c'è verso il presidente della Repubblica o le forze armate, la magistratura insomma, come parti dello Stato più che come parti politiche se andiamo sui partiti nel contesto di adesso italiano non ce n'è nessuno che sembra invincibile diciamo, no? perfino quelli di destra che sembravano tutti, adesso sembra ancora fratelli d'Italia, o vengono descritti e venivano descritti come partiti radicati nella società, con figure carismatiche, capaci di avvolgere, di conquistare la popolazione con le parole, e con la comunicazione non è così. Se andiamo dall'altra parte, non mi sembra si possa dire che il Partito Democratico, ma provando a essere oggettivi, no? non dicendo quello che ci piacerebbe, abbia un leader carismatico? No, non direi. Un discorso politico chiaro e definito legato a interessi, aspirazioni, orientamenti sociali diffusi, non mi sembra. È una grande capacità di raccogliere consenso non mi pare neanche. e Se andiamo a guardare il Movimento 5 Stelle, tutto questo è ancora più radicale, no? la situazione di difficoltà. Dopodiché, vuol dire che in questo contesto un'incursione è facile, è scontata? No, perché comunque il Partito Democratico è un soggetto in ogni caso molto forte, no? soprattutto per la sua presenza in tutte le strutture principali di potere della società, politiche, economiche, culturali, mediatiche, no? per cui il fatto che non sia forte non significa che sia debole automaticamente, no? è in grado, è stato in grado finora di ostruire l'ingresso di nuovi soggetti o di dare troppo spazio a soggetti che magari esistono già, ma che non riescono a crescere, no? Però, se non è un contesto di crisi del sistema politico, ci va vicino, perché per alcuni aspetti si potrebbe dire che il sistema politico italiano è in crisi ininterrotta dal 1992, quasi, no? In cui comunque le fasi di crisi sono cicliche e in particolare direi che adesso è, Proprio continuamente in crisi dal 2013, da quando il Movimento 5 Stelle prese il 25% alle elezioni politiche. Da lì non si è più ripreso, nel senso che non si è più usciti dal meccanismo del governo di grande coalizione, del premier tecnico, del premier terzo, di governi con maggioranze impensabili. Per cui una crisi strutturale c'è e eh, mi terrei questo primo punto. È chiaro che in assenza di grandi mobilitazioni collettive, grandissima parte del nostro tema, Oltre, come ripeto, a cercare comunque di agire dentro il mondo sociale anche, no? perché le cose non, non possono più essere contrapposte, o fai lavoro mediatico, o fai lavoro sul territorio, cercando comunque di continuare a essere presenti in quello che si muove nella società, provando a rafforzarlo il più possibile, però provare ad agire sulla coppia leadership media, secondo me è uno dei nostri grandissimi problemi, che non dipende soltanto dal fatto che siamo bravi o meno a farla questa cosa, ma soprattutto dal fatto che sono mondi quasi impenetrabili, no? quello dei media ufficiali è un mondo quasi impenetrabile, però insomma lavorare all'espressione di una leadership individuale o collettiva, eh, magari non si tratta di esprimere subito una persona super affascinante, ma di costruire, pianificare anche se si sviluppano in virtù, del rafforzamento delle mobilitazioni sociali eh, è importante, anche perché questo connubio c'è stato anche in Spagna, insomma, Pablo Iglesias non sarebbe andato in televisione se non ci fosse stato il movimento dell'indignato, quindi i movimenti possono essere importanti anche per quello, però nel frattempo provare a lavorare su questi versanti e. Alla costruzione di un discorso politico efficace all'altezza del tempo, che inquadri alcune questioni nodali sentite dalla popolazione, è un lavoro che in ogni caso vale la pena di fare. Perfetto. Eh, vengo all'ultima domanda, che in qualche modo è una domanda che, che forse può sembrare un po' oziosa porci adesso, perché eh, purtroppo. Uh, è un problema che per noi non si pone riguarda uh, il momento in cui si va al governo e chiaramente tu avendo studiato Podemos come altre realtà di mobilitazione antisistema che poi arrivano al governo uh, Insomma, hai visto, tutte conosci molto bene hai studiato queste le problematiche che si vengono a porre e uh, appunto quando mh, la domanda che vorrei fare è che, che cosa succede quando un movimento di opposizione, un partito di antisistema, arriva al governo. Eh, quando ci arriva spesso in, in coalizione e deve fare dei compromessi, questo, diciamo, è il caso di Podemos, meno i, i casi latinoamericani per, per, per i sistemi, sistemi politici diversi, eh, e questo però quasi sempre si crea, diciamo, in entrambi i casi un effetto di chiusura. Eh, rispetto alle, a, al mondo esterno, al mondo che aveva facilitato eh, l'ascesa la di questi movimenti, di questi partiti, eh, rispetto anche alla propria base e ai movimenti sociali che mh, diciamo, in qualche modo li avevano spinti. Eh, sembra che questo processo avvenga un po' sem quasi, quasi sempre. E, eh, secondo te ti chiedo, avendo studiato questi casi, quali sono gli antidoti che già possiamo noi oggi, che non abbiamo questo soggetto, eh, Nello stesso processo di costruzione di questo eventuale soggetto per evitare eh, che poi si esaurisca quella spinta, quell'energia politica che viene dal basso, che viene dai movimenti, che viene dalla società, che viene eh, dalla base stessa dei partiti che, che danno fiducia eh, e che quindi può permettere di evitare che eh, i partiti finiscano come il Movimento 5 Stelle, eh, che sono appunto pezzi ormai di... di classe dirigente, più o meno dirigente, eh, slegato dalla realtà sociale che, che li ha eh, alimentati. Sì, allora ci proiettiamo nel mondo ideale in cui andremo al governo. In questo mondo ideale, eh, no, intanto secondo me la relazione migliore tra Partiti forti di sinistra, di governo e movimenti sociali è una relazione fatta di tre cose. Una è quella del, della cooperazione, naturalmente, nella reciproca autonomia, quindi in cui nessuno cerca di inglobare barra, distruggere l'altro. Cooperazione, scambio, scambio proprio di esperienze, di personale politico, diciamo così, secondo me è proprio importante in questo caso che ci siano le porte giratorie, no? Che al contrario che nei rapporti tra politica ed economia, ma che uno faccia un po' di movimento, un po' di partito, e poi ritorni al movimento, insomma che ci sia proprio questo scambio di persone, di competenze, di reti, di capacità. E conflitto, cioè va bene che ogni tanto proprio apertamente si litighi, no? non siamo d'accordo con te partito perché ti sei moderato, ti sei chiuso, hai tradito, benissimo, perché questo fa bene a quel partito, no? che ci siano dei movimenti che glielo dicano. Eh, così come da parte del partito la relazione con dei movimenti se ci sono non, non deve essere per forza di pura ricezione no? di domande ma può essere anche di interlocuzione a volte critica per cui scambio, cooperazione e conflitto eh, in un caso come quello di Podemos in realtà alla fine l'esperimento politico di partito parte già senza base no? nel senso che è un tipo di esperimento che anche nel libro noi chiamiamo più di autonomia del politico che di rapporto, di espressione diretta del movimento sociale, no? Tant'è vero che diversi esponenti noti dell'indignados all'inizio dicevano ma chi sono questi qua, come mai parlano il nostro nome, noi non li conosciamo, no? Non è un rapporto osmotico, in realtà è l'iniziativa di qualcuno che dice bene, c'è stato questo movimento, questo movimento è finito, ma aveva le potenzialità per fare questo passaggio politico. Non l'ha fatto, ci proviamo noi prendendo eh, le sue parole d'ordine, le sue rivendicazioni, perché le sentiamo nostre, no? Non per fare un'operazione strumentale. Credo che quello che è successo in Podemos più che eh, il rovinarsi di un rapporto con la base, perché per certi aspetti è quasi il contrario, nel senso il rapporto tra Podemos e Movimenti nasce male, no? proprio perché diversi movimenti dicono ma voi chi siete? Poi andando avanti, Podemos, dopo due o tre anni, inizia a instaurare con i movimenti o con organizzazioni sociali, associazioni, sindacati, un rapporto molto più fitto e denso di quello che aveva all'inizio. Soltanto che non c'è più la mobilitazione, non c'è più il movimento sociale, no? Però eh, Podemos sviluppa una rete di relazioni di scambio, cooperazione e conflitto a volte con tanti soggetti della società, no? a un certo punto prova addirittura a diventare un partito movimento, nel senso che lancia delle campagne di mobilitazione sociale, per esempio contro eh, il costo delle bollette, eh, del, della luce, del riscaldamento, eccetera, provando a diventare anche un partito di mobilitazione, e non ci riesce per una scarsa risposta della società, no? Quindi da questo punto di vista lì è successo quasi il contrario. e Il problema lì è stato quello della distruttività dei rapporti interni di un partito che nasce chiuso e resta chiuso, no? che fa fatica a sviluppare una dinamica di apertura verso l'esterno, di un partito molto concentrato sulla sua efficacia che quindi si perde la capacità di coinvolgere una base che all'inizio non c'era ma che nel frattempo era arrivata. Perché quando tu inizi a prendere il 5, il 10, il 15, il 20%, la base magari non ce l'hai all'inizio, ma lì ce l'hai. Allora lì, alla base, devi dare un ruolo che non le è stato dato. You know? I sociologi politici classici dividevano gli incentivi, diciamo, le soddisfazioni che può avere un militante, un simpatizzante politico in due. Da un lato eh, c'erano quelli che chiamavano gli incentivi selettivi, cioè a te militante, attivista e poi magari quadro, dirigente, viene dato l'incentivo che puoi aspirare a una carica, eh, puoi avere un ruolo riconosciuto dentro al partito, puoi essere eletto da una parte o dall'altra, e questi sono quelli selettivi, insomma, tra virgolette, ci guadagni qualcosa. Oppure quelli collettivi. Quelli collettivi sono il fatto che un movimento politico ti dà identità, ti dà un'identità politica, no? un senso di appartenenza, eh, il fatto che ti senti parte di una comunità e il fatto che ti senti di contare qualcosa nelle decisioni di un partito importante. Allora Podemos ha dato praticamente solo incentivi selettivi e, e cioè eh, si è scatenata una guerriglia diffusa all'interno del partito su chi va in televisione, chi è più visibile chi aspira a quella carica chi può essere eletto di qua, chi può essere eletto di là chi controlla questo, chi controlla quell'altro e quindi diciamo in questo mondo ideale un primo schema una, una, un primo elemento può essere quello di tenere sempre in considerazione il fatto che in un soggetto politico che funziona ci vogliono tutti e due gli incentivi di distribuire diciamo così, alla base ai militanti, agli attivisti sia gli incentivi selettivi che comunque sono necessari in un partito che quelli collettivi quindi identità appartenenza comunità capacità di decisione no perché questi elementi sono necessari perché poi dei circoli restino aperti la tua diffusione sul territorio prenda un po piede si radichi quindi prima cosa questa di non concentrarsi solo su quelli selettivi ma su quelli selettivi soprattutto in un partito giovane cioè sul fatto che un partito elettoralmente importante, dà tante possibilità alle persone in termini anche di visibilità, di elezione, di risoluzione, magari di traiettorie di vita, no? Insomma, divento parlamentare, ce l'ho fatta. Eh, lì, siccome sono degli elementi ineliminabili, no? Perfino la competizione, anche la competizione tra narcisismi personali, no, è inutile che... E finché non avrei fatto la rivoluzione della purezza e della virtù che voleva fare Robespierre, che probabilmente non sarà mai fatta, queste cose ci sono, no? Allora il tema è di non evitarle, di affrontarle direttamente e di cercare di costruire una macchina politica, ma io lo sto dicendo in astratto perché sappiamo tutti che è difficilissimo, che non dica adesso uso questo strumento che risolve questi problemi, come ha fatto il Movimento 5 Stelle e come in parte ha fatto anche Podemos, no? non so, votiamo sulla piattaforma e i vecchi problemi della politica, puff, spariscono. Ma provare a pensare al fatto che costruire, comporre una volontà collettiva, no? quindi prendere delle decisioni e avere un organismo collettivo che sia co nello stesso tempo compatto verso l'esterno e democratico al suo interno, è difficile e che vanno sempre pensati meccanismi che non eliminino la competizione interna, il narcisismo, eh, l'arrivismo, il carrivismo, perché tanto antropologicamente non esisterà mai il mondo puro in cui queste cose non esistono, ma li comprendano fino in fondo, li immettano come problemi anche nella loro, nel meccanismo organizzativo che, che costruiscono provando a costruire una macchina che li incanali questi conflitti in qualche modo no? che, non che faccia finta che non esistano ma un po' come i vaccini appunto che metta un po' il, il virus all'interno per cercare di superarlo e, e poi ogni tanto verificando sta funzionando questo modello eh, organizzativo sì andiamo avanti no proviamo a risolvere questo problema chiaramente un conto è dirlo, un conto è farlo quando ti trovi ad aver costruito un partito una settimana prima e devi affrontare senza averli mai affrontati, come nel caso spagnolo, una serie di problemi che non ti eri mai neanche posto nella vita. No? Però ecco, se ragioniamo da un punto di vista astratto, la penserei così. Grazie Doris. Eh... Siamo arrivati alla fine di questa intervista, diciamo, mi sembra che siamo partiti da un'analisi eh, di alcune realtà eh, consolidate eh, per poi elaborare, mh, a partire da questi, in qualche modo, uh, alcune linee mh, per una proposta di, di, di un rapporto virtuoso appunto fra movimenti, eh, fra eh, maggior, quelle grandi maggioranze sociali a cui ci dobbiamo rivolgere e eh, soggetti, quel soggetto politico che sarà da costruire appunto che, che, è, che è la nostra, che è nostra urgenza costruire eh, ringrazio ancora Loris, ti saluto e ehm, invito a, tutti a seguire anche eh, gli, altri, gli altri episodi diciamo del, di questa serie dell'urgenza, grazie grazie mille, alla prossima ciao ciao